eccoci eh, qua sono state settimane molto impegnative è da tanto tempo che non ci vedevamo sono contento di essere di nuovo qui con voi oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale un unboxing che nessuno ancora ha mai fatto quindi è una roba eccezionale state collegati fino alla fine sigla ecco qua non è una sponsorizzazione, chiaramente. Allo store non mi sta pagando, ovviamente. Però ve lo voglio segnalare. È un negozio in cui mi sto trovando veramente bene. Sono gentilissimi. Hanno una vastissima scelta di prodotti e di oggetti che a noi appassionati piacciono tanto. Quindi ve lo consiglio a tutti. Allo store. Cosa c'è qui dentro? Andiamo a vederlo. È arrivato il lui. No, non è il medic 3. Perché non è il Mavic 3? Perché di questo video? Perché ho fatto una scelta e ve la voglio spiegare velocemente. Ho provato il Mavic Pro 3, un drone eccezionale, ma io avevo bisogno di un drone per aumentare diciamo, la capacità di rilevazione aerofotogrammetrica. Quindi il mio scopo era quello di trovare un drone che avesse delle grandi capacità di riprese fotografiche, che avesse un'alta risoluzione e quindi un drone in buona sostanza che potesse aiutarmi per fare poi quello che principalmente è il mio lavoro, che è quello di utilizzare il drone soprattutto per fare aerofotogrammetria, quindi rilevo il drone, poi il nuvolo di punti e quant'altro ho deciso di prendere la i 2 s e vi spiego perché per tre motivi principali il primo motivo è perché di fatto dal punto di vista di risoluzione si sì è vero questo è mezzo pollice l'altro è 4 terzi sicuramente il sensore è più grande però la risoluzione fotografica alla fine dal mio punto di vista per quello devo fare io non cambia di molto a 50 metri questo un pixel equivale a un centimetro e 14 mi sembra Col Mavic 3 Pro arrivava intorno al centimetro. Secondo punto, è un drone più compatto, è un drone sicuramente più leggero, questo sono 595 grammi, il Mavic 3 lo hanno portato, dice, a sotto 900 grammi, però qui sono più tranquillo, siamo intorno a 600 grammi, sicuramente non corriamo rischio, nessuno di noi, che succeda un domani non possa essere utilizzato in A2 il terzo motivo è il prezzo è vero che il Mavic 3 sicuramente è un drone sicuramente professionale tutto quello che vogliamo ma 2000 e passa euro per la versione base secondo me non ci siamo proprio siamo fuori da ogni logica eh, commerciale questo è il mio modestissimo parere cioè non mi sembra che la differenza di quel, quel che ho visto anche dai vari video dei colleghi Air 2S e il Mavic 3 Pro sia giustificato più di 1000 euro di differenza Parità di combinazione questo è il pacchetto combo cioè il pacchetto diciamo più ampio più esteso con due batterie adesso lo apriremo non è un unboxing avrete visto centinaia di volte ma siccome è arrivato lo apro: 1.300 1.400 di differenza e praticamente con eh, il prezzo di un mavic 3 in versione diciamo combo ci compriamo due combo praticamente di, a e di 2s secondo me la differenza non è non è giustificata, è vero che lui vola per 30-32 minuti, l'altro sulla carta per 45 minuti, però vi assicuro che nel 99% dei casi in cui noi dobbiamo fare delle riprese video, in cui dobbiamo fare una fotogrammetria, in cui dobbiamo fare comunque il nostro lavoro, mezz'ora alla fine quasi ci annoiamo, poi abbiamo tre batterie. Quindi andiamo all'unboxing e non perdiamo altro tempo. Eccolo qua, spellicoliamo come fanno i colleghi quelli bravi voilà via tutto quanto la faccia ah, da quello che è via leviamo i sigilli di garanzia che ci sono stati messi ecco esce lentissimamente questo pack voilà. non, ci, non scherzano però eh? qui dentro boh ci saranno tutte le varie questioni tutte le varie eliche bla bla bla bla quello che ci interessa è subito andare nel vivo dell'operazione dell per renderci conto anche, e vi spiego uno degli aspetti che a me premono molto quando lo faccio, eccolo qua eh? molto ben sigillato, eccolo qui lo conoscete, l'avete già visto, però è un piacere come sempre poterlo, come dire, toccare con mano 600 grammi scarsi, sensori, questa cosa è molto importante dei sensori che hanno messo DJI nella parte alta perché è vero che non hai i sensori laterali ma nella parte alta ci consentirà di sicuramente schivare molto meglio gli ostacoli ora io tendo a non mandare a schiantare i droni contro gli alberi però potrebbe succedere di tutto dentro abbiamo tutto quello che serve, radiocomando, le eliche immagino, solite eliche in dotazione, le batterie apriamo di qua, ecco qui, quindi apriamo perché ci fa piacere aprire ma Qui abbiamo, non una signori, ma due batterie, voilà, eccole qua, una, due batterie. Poi abbiamo chiaramente il caricatore, l'alimentatore, mettiamo tutto qui. Il radiocomando, questo è il radiocomando, eh, lo conosciamo, è quello eh, OcuSync 3. No, mi ricordo, forse questo offer sink due, ma comunque noi che ce ne frega, diciamo che quello dobbiamo fare, non dobbiamo andare a 12 km di distanza, non è una cosa che né si può fare né che ci interessa, ve lo faccio vedere, comunque lo conoscete bene, qui ci sono gli stick, che è una cosa più comoda che hanno fatto, DJ diciamo, ultimamente, e questa è una cosa veramente eccezionale, e va alla grande, questa è la slitta nella quale montare tutte le batterie, bla bla bla bla, poi avremo qui dentro, le eliche, tutti i vari ricambi, apriamolo, ma siamo qui. Dentro qui dentro abbiamo la scatolina. Guardate qua, tutta la serie di eliche di ricambi, abbiamo tutto un set completo. Oh signore, qu quante eliche! Abbiamo... Oh, possiamo schiantarlo 300 volte. Apro questo perché sono curioso di vedere cos'è. Perdonatemi, amici di Zonarac, che cavolo! Cosa si sono inventati? <tusse> Ah, questa è, una roba, questa è una roba fantastica, scusate, non sapevo. Ecco, questa è una cosa che sicuramente voi sapevate. Sono i filtri, filtri molto, molto importanti perché sicuramente riusciamo a minimizzare la quantità di luce che entra dentro. Molto, molto, molto, molto comodo. Perché eh, Mavic r 2S? Nello studio noi facciamo, eh, utilizziamo molto quelle che sono le potenzialità... Del drone per fotogrammetria Quindi quello che farò nei prossimi video: diciamo, un nuovo taglio editoriale di questo canale è quello di, di spiegare ai colleghi. Non a casa si chiama Dronark. Quindi cercherò di fare più diciamo più arc che drone, è quello di capire come fare attraverso il drone un'aerofotogrammetria, quindi un rilievo aerofotogrammetrico io mi rivolgo sicuramente a tutti gli esperti di drone, però magari c'è qualcuno che. è rimasto ancora da qualcuno che i droni non li ha mai pilotati e si sta chiedendo che cosa sia questo strumento questo è il gimbal su tre assi, praticamente ruota nel senso orizzontale e verticale, fa sì che sostanzialmente le immagini siano sempre stabilizzate Eccolo qua, il vero, il vero motivo per cui questo è un grande drone, lo vedete? 20 megapixel, è eh? un, un pollice di sensore. Cosa dire? Chiaramente questa è, è la base per quello che sarà il nostro lavoro. Cioè, è chiaro che avere 20 megapixel, un pollice, un centimetro a 40 metri, praticamente un pixel, un centimetro, capite che sostanzialmente io ho una precisione del mio rilevo intorno al centimetro, che per una fotogrammetria di un edificio dall'esterno, eh, insomma, stiamo stiamo messi bene ecco insomma magari avete sempre una precisione di questo livello 20 megapixel per il drone i2s 20 megapixel per il Mavic 3 Pro Sì, è vero l'altro è un micro 4 terzi quindi più grande lui è leggermente più piccolo quindi sicuramente renderà qualcosa meno ma vi ho detto prima un centimetro e 14 circa a 30 metri di distanza l'altro circa un centimetro quindi ci possiamo stare ci possiamo stare tranquillamente e il, il doppio del costo non vale la pena dal mio punto di vista assolutamente non ne vale la pena l'altra cosa che a me non piace di Mavic 3 Pro ve lo dico l'ho visto anche nei video dei colleghi ma poi l'ho visto nell'utilizzo di questo di questo mio amico che lo ha comprato e quella cosa dello zoom secondo me quella è proprio una boiata pazzesca quindi praticamente la posizione buona è l'1x 7x e basta che poi dopo passa a 12 megapixel, cambia sensore, cambia risoluzione, cambia la, la posizione, fa proprio uno scatto quando superi i 7x, quindi boh. Ecco quello che, quello che fa impazzire dei droni DJI, è la consistenza, è la solidità. Io Ho provato Asban, uh, Parrot, anche un'ottima un casa di droni, Xiaomi, però eh, non è per, voglio dire, tanto non ce n'è bisogno, di bisogno certo di me, ma onestamente eh, la, la fattura dei droni DJI è, è diversa. Anche diciamo, la, la resa che hanno i braccetti quando li chiudono, non so come dire, si ha proprio la sensazione di un prodotto che è fatto in un modo sicuramente superiore diciamo superiore allo standard alla meta delle case concorrenti. Poi si può discutere settimane, ore, mesi interi, sul discorso del prezzo, sul discorso che picchiano giù duro, il... però la qualità onestamente anche in volo, quello che fa il DJI, la stabilità che ha il DJI, la risposta che ha lo stick, 11 DJI secondo me per adesso costano, però hanno un livello eccezionale. E infine, naturalmente non posso non fare una breve nota su lei, la telecamera che è protagonista di questo video, la Sony ZV-10, sembra una sciocchezza ma il flip è rovesciato e la, la luce rossa intorno al display, vi assicuro che per me, soprattutto che non ci vedo un, un accidente senza gli occhiali, è fantastico perché il vedo quando riprende perché, un sacco di volte ho fatto le riprese e non sapevo che non stavo riprendendo niente a me piace più lui, DJI 2S grande drone, un drone già uscito da tempo secondo me per quel che devo fare va benissimo e adesso lo metto in carica andiamo sul, sul sito, sul posto e vi faremo tutto quello che serve per poter fare un rilievo aereofotogrammetrico dalle riprese col drone fino alla restituzione in Revit Saranno due o tre video, quindi vi annoierò per un po' di tempo, sono contento di essere nuovo qui con voi, vi ringrazio, vi saluto, Mavic Air 2S a presto, ci vediamo in volo e con voi alla prossima volta. Ciao da DroneArc!